Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Gianina. Oggi vi presentiamo una meravigliosa glassa a specchio al cacao, dalla semplicità unica, e con poche mosse potrete rendere la vostra torta un'opera d'arte. Cosa posso dirvi? Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo 12 g di gelatina in ammollo in acqua freddissima per 10 minuti. Nel frattempo, in un pentolino mettiamo 70 g di sciroppo di glucosio. Chi volesse vedere il nostro video trova il link in descrizione. 100 ml di acqua, 200 g di zucchero a velo e mescoliamo continuamente finché il composto raggiungerà la temperatura di 103 gradi. Arrivati alla temperatura prestabilita, aggiungiamo 70 g di cacao amaro e mescoliamo per bene aiutandoci con un frustino. Ora mettiamo la gelatina in 190 ml di panna bollente e mescoliamo finché si scioglierà. Poi aggiungiamo la panna al composto di cacao e mescoliamo con un frustino finché sarà ben amalgamata. A questo punto trasferiamo la glassa in due passini così da avere la certezza che non ci siano eventuali scorie. Infine... Copriamo con pellicola trasparente a contatto e lasciamo raffreddare finché raggiungerà la temperatura di 34 gradi. Adesso copriamo interamente la torta con la glassa e chi volesse vedere il video di questa torta trova i link in descrizione. Bene amici, il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale.